Anche noi eh, ovviamente eh, sosteniamo la richiesta che è venuta dai comitati Acqua e Rifiuti su un nuovo governo eh, dell della gestione dell'acqua e dei rifiuti in Regione perché sono due temi fondanti per noi. e eh, Ovviamente a livello parlamentare c'è il progetto di legge eh, DAGA che in questi giorni è in discussione, che fra l'altro è un progetto di legge che nasce da un lavoro non del Movimento 5 Stelle ma appunto dei comitati Acqua e eh, LU. E storico dal referendum fino ad oggi che speriamo eh, velocemente arrivi a compimento e che prevede un uh, riordino del governo uh, de, de, del sistema idrico e in ragione vogliamo che del sistema dei rifiuti. In questi giorni abbiamo, uh, Discusso la clausola valutativa della legge 23-2011, la legge 23-2011 è quella che ha definito un atto unico regionale e ha messo tutta la gestione del servizio idrico e del servizio rifiuti sotto eh, il cappello di Attersir che è l'agenzia regionale che poi coordina eh, i singoli consigli locali, questa eh, legge non ha avuto l'esito che doveva avere, cioè doveva eh, questa legge aiutare a portare avanti e eh, a rendere più uh, vicino ai cittadini il governo dell'acqua e il governo dei rifiuti, mentre ci troviamo che questa legge ha sostanzialmente bloccato e congelato gli affidamenti in regione. Quella legge fu pensata in un ambito in cui i servizi pubblici locali dovevano andare a mercato, mentre noi come comunità di acqua siamo sicuramente contro il fatto che l'acqua debba andare a mercato, cioè su questo si realizzano degli utili, ma che il fatto che l'acqua debba essere invece un diritto garantito a tutti e gli investimenti devono essere essere inseriti solo non per fare utile alle, alle grandi aziende ma devono essere reinseriti per offrire un servizio sempre migliore a tutti. Quindi la legge del 2011 in questo senso ha fallito perché le gare e gli affidamenti sostanzialmente sono andati avanti in proroga, stanno uscendo... <coughs> i primi bandi Atlesir ma che sono molto critici perché sono stati fatti su ambiti troppo ampli e con periodi di affidamento troppo lunghi, tanto che anche ANAC per quanto riguarda la lentezza e AGCM per quanto riguarda la modalità con cui sono stati fatti i bandi hanno fatto dei rilievi proprio perché quel metodo non serve, serve invece riavvicinare i territori, le decisioni, Bisogna ridare in mano ai comuni la scelta del tipo di affidamento che vogliono fare, sicuramente l'esperienza maturata in Atters in questi anni non va buttata via perché ci sono comunque dei tecnici competenti e questi tecnici competenti vanno messi in quello che è un osservatorio e consulenza per gli enti pubblici locali. In questo modo noi riteniamo che si possa sbloccare finalmente una situazione che ha visto solo fino ad oggi, affidare e mantenere in capo alle grandi, ai grandi gruppi questi due ambiti che invece possono e devono ritornare vicino ai cittadini e possono avere una maggiore efficienza proprio per ottenere e dare un servizio migliore.